La mia prima domanda è che cos'è eh, Solva, come è nata e a che punto siete adesso diciamo, per quanto riguarda l'organizzazione interna? Allora, Solva è uno strumento che serve a depurare l'acqua del mare o acqua inquinata con solo ed esclusivamente la radiazione solare, infatti è un, un prodotto che abbiamo sviluppato che attraverso l'evaporazione dell'acqua e la condensazione di a distillare l'acqua e quindi eliminare tutte le parti de eh, inquinanti che sono presenti in essa. E quindi a costo praticamente quasi zero, perché funziona solo la radiazione solare, e riusciamo a depurare piccoli quantitativi d'acqua. A, a che punto? Come mi è venuta? Eh? È un lungo processo. Alla fine, se pensiamo, rispecchia esattamente il il ciclo dell'acqua che ti insegnano dalle elementari, quindi è insito in ognuno di noi che più o meno lo conosce, no? che il sole fa scaldare l'acqua del mare eh, e abbiamo la pioggia che non è salata e quindi il, eh, il sale rimane nel mare e quotidianamente attraverso, la... quando facciamo la pasta asciutta, per esempio, noi abbiamo quest'acqua ricca di sale e il vapore che condensa sulla, eh, sul coperchio è invece privo di sali e ho pensato perché non portare questo processo a aumentando l'efficienza e allo stesso tempo, a posto di mettere il gas che normalmente abbiamo nelle nostre case, usare invece l'energia rinnovabile, qual è quella del sole. E da qui è nata Solva. E appunto, volevo chiederti adesso, ehm, proprio a livello organizzativo, a che punto siete arrivati nella messa in atto diciamo dell'idea? Vabbè, ah allora, innanzitutto siamo arrivati... Attualmente abbiamo costituito da pochi giorni una società, una SRL, che è Solweb SRL e dopo un lungo processo di sperimentazione che è stata iniziata tre anni fa abbiamo provato, eh, creato dei prototipi che abbiamo sperimentato con eh, l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'abbiamo provata in Perù, allo stesso tempo l'abbiamo provata qui in, in Italia e ha dato dei buoni risultati al, e un po' alla volta è cresciuta, si è diffusa un attimo questa idea e abbiamo pensato di poter utilizzarla dal punto di vista anche di prodotto da vendere in mercato. Quindi quali sono diciamo, eh, le vostre fette di mercato? Cioè, È una cosa umanitaria, è qualcosa che intendete vendere eh, nei paesi sviluppati oppure no? Guarda, era nata per un'idea prettamente umanitaria, pensavamo che i nostri clienti migliori, cioè gli unici clienti fossero delle ONG e infatti già nel momento in cui ha cominciato a diffondersi la voce, alle svariate ONG ci hanno chiesto dei, dei prototipi da sperimentare perché essendo una tecnologia nuova le persone preferiscono prima toccare e poi acquistare, il prodotto stesso è legato in paesi in via di sviluppo perché abbiamo bisogno di un grosso quantitativo di energia solare. Allo stesso tempo però, negli eh, nell'ultimo periodo abbiamo avuto dei contatti anche da aziende locali che sono interessate per il procedimento di solva da poter trasferire al, a settori completamente differenti, per esempio al posto di depurare l'acqua in paesi in via di sviluppo. Cioè, che è il problema principale nei paesi occidentali invece è per esempio l'essiccamento di fanghi di depurazione problemi più legati a, ai rifiuti o lo stesso anche i fanghi da bonificare vengono e stiamo cominciando a el elaborare una, una ricerca in questa direzione per aprire nuovi settori di sviluppo quindi con aziende italiane con enti italiani piuttosto che dei paesi in via di sviluppo e quindi aprire anche questo mercato. Parlavi prima del fatto che avete testato il prototipo in Perù, eh, sì. quindi ti volevo chiedere in maniera un po' più approfondita um, qual è la reazione effettivamente, qual è il procedimento e che tipo di depurazione effettua, perché si parlava credo di metalli pesanti per quanto riguarda il Perù. Esattamente, noi in Perù avevamo una situazione di una falda acquifera inquinata da metalli pesanti a causa di alcuni sversamenti di fabbriche piuttosto che miniere e la popolazione non era più in grado di bere l'acqua che raccoglieva dai pozzi del paese. Noi siamo intervenuti con questo nostro sistema che scendendo più nel particolare non fa altro che eh, attraversare una serie di scambiatori di calore ed entrare all'interno di una serra una serra, con una vasca di contenimento al cui interno l'acqua scorre e l'effetto serra che si viene a creare insieme alla serie di scambiatori di calore che abbiamo posto permette di far arrivare l'acqua a una temperatura molto elevata, la facciamo entrare ai 20 gradi per capirsi ed esce a 80 gradi nel giro di un metro e, e questo crea un'evaporazione che al posto di condensarsi nella superficie interna della serra stessa, noi raccogliamo questo vapore e lo facciamo condensare attraverso del, del, un altro scambiatore di calore oh. acqua distillata, cioè tutto ciò che vapore a temperature inferiori alla, al punto di evaporazione, potremmo dire, e, e alla pressione di vapore del, dell'acqua, rimane sul fondo e quindi non viene a, a trovarsi nell'acqua e nel vapore che noi raccogliamo. Questo ci permette di eliminare sali come per, la, per il mare, però allo stesso tempo i metalli pesanti e altre tipologie di inquinanti che non vanno in sospensione. E quindi riusciamo a dare fondamentalmente, abbiamo visto l'intero più di 10 litri al giorno per metro quadro di serra che abbiamo costruito con a costo completamente eh, zero. Perché non richiede, non richiede sostanze chimiche come normalmente vengono utilizzate per depurare l'acqua, come allo stesso tempo non richiede energia elettrica con pompe piuttosto che altre tipologie di, eh, di usi. E, e quindi permette appunto alla, alla gente, una volta acquistato, il, di avere un sistema di depurazione continuo. Ma io ho un'altra domanda a questo punto, visto che l'acqua che viene ottenuta è acqua distillata, di fatto non si può bere così com'è, giusto? Esattamente, esattamente. Noi abbiamo eh, sviluppato una serie di sistemi post, eh, di post-trattamento dove facciamo passare l'acqua o all'interno di una specie di filtro ripieno di sali minerali che un po' alla volta vengono disciolti e quindi riminalizzano, come vogliamo noi, l'acqua o nei casi migliori. E possiamo dire allunghiamo l'acqua iniziale cioè l'acqua inquinata è inquinata perché su determinate soglie su metalli pesanti piuttosto che cioè determinate concentrazioni ecco noi diluendola con acqua distillata praticamente riusciamo a, a renderla potabile sotto quel punto di vista abbiamo il problema quando è inquinata dal punto di vista invece batteriologico o organico e in quel caso noi invece utilizziamo quei filtri che dicevo qui Chiarissimo. So che Solwa ha anche ottenuto diversi riconoscimenti. Eh sì, diciamo che il 2011 è stato interessante. Abbiamo avuto sbagliati riconoscimenti durante l'anno scorso. Dimmi qualcosa di più e eh. dimmi soprattutto allora. quali sono stati e quali sono stati diciamo, i vantaggi che ne sono derivati. Ti dico subito. La... Il riconoscimento forse principale, cui anche forse più storico, è il riconoscimento perché SOLWARE è una delle idee per lo sviluppo dell'umanità secondo le Nazioni Unite, siamo all'interno di questo programma che sono un pacchetto di idee che le Nazioni Unite mettono a disposizione dei vari governi per dare un aiuto alla popolazione e noi seguiamo la parte di eh, risolvere i problemi legati all'acqua. Allo stesso tempo l'anno scorso ho partecipato al TR35 che ha organizzato la Technology Review dell'MIT e, vinto, e ho vinto il premio per, uh, come innovatore dell'anno 2011 secondo l'MIT la versione italiana e nonché il premio nazionale dell'innovazione a Torino si cioè, è svolta la finale e ho partecipato e abbiamo vinto con Solva. È stata riconosciuta un'idea interessante nonché avevamo partecipato anche alla startup Veneto e ci eravamo classificati tra i primi. Eh, benissimo, okay. quindi quali sono le prospettive, diciamo, per il futuro prossimo e più lontano? Guarda, noi adesso abbiamo appena costituito un SRL e l'idea principale è di sviluppare quanto più possibile, rendere interessante e poco costoso per il mercato il nostro prodotto che è Solva, allo stesso tempo sviluppare nei prossimi anni i filoni che dicevo prima, cioè di essiccamento della, dei fanghi in maniera tale da al il nostro mercato. Allo stesso tempo abbiamo già svariate, date da riconoscimenti, svariati clienti che ci hanno richiesto dei progetti, e sono appena rientrato da Israele, a breve partirò per altri paesi e quindi cominceremo a sviluppare e installare Solva ai nostri primi clienti. Quindi, quando... bene. <ride> quindi mi potresti dire quali sono i numeri, diciamo, finora? Guarda, per ora sono sistemi abbastanza. Ce li hanno richieste abbastanza piccoli perché sono sperimentali. Se pensi, noi dobbiamo preparare circa una sessantina di solwa per la Palestina del prossimo mese piuttosto che altre 3-4 per il Burkina Faso. Poi altre 3-4 partire per la Tanzania e dopodiché vedremo se già altre ONG stanno intervenendo abbiamo vinto alcuni bandi europei e quindi anche cominceremo a portarle in Senegal e Sen in Senegal e in Uruguay e a breve anche in Perù ritorneremo magari con un impatto più, più potenziato diciamo sì sì, sì sì sì sì infatti adesso vediamo perché un grosso settore che si è dimostrato particolare potremmo dire è le opere di compensazione, cioè il greenwashing che molte aziende attuano. In quanto dato dai riconoscimenti che abbiamo avuto, alcune grosse multinazionali ci hanno contattato per avere come compensazione alla, ai problemi ambientali che possono arrecare in alcuni paesi e quindi quello sarebbe una grossa fetta del nostro mercato a cui andiamo. Insomma, cosa dobbiamo aspettarci da Solva nei prossimi anni? Eh, che modifichi un po' il... La... beh oddio, cosa potrei sognare? <ride> che modifichi il modo di eh, approcciarsi in generale alla depurazione dell'acqua o all'utilizzo dell'energia, quindi puntare in energie rinnovabili su molti nostri problemi che attualmente per pigrizia, secondo me, mentale, spesso non ci rendiamo conto dell'energia che ci circonda e che possiamo utilizzare... Mm. No? E questo è l'obiettivo della nostra, che cosa ci aspetta il nostro futuro in generale a prescindere da noi ecco noi vogliamo essere un piccolo settore di questo nuovo green economy come si viene chiamata e ci aspettiamo che solva possa essere sempre più riconosciuta e interessante per la popolazione soprattutto per l'acqua ma anche per altri scopi paolo io ti ringrazio tantissimo di essere stato Perfetto. con noi oggi Grazie a te, <ride> grazie dell'intervista, complimenti per il sito che ho visto, è molto bello. Gra grazie a te, davvero in bocca al lupo per il progetto. Va bene, grazie, ciao a tutti. Ciao.